Buongiorno, sono Laura Antichi oggi vedremo come scaricare l'applicazione che eh, ci permetterà di fare il mirroring del nostro dispositivo mobile sul eh, PC andiamo alla pagina del download l'applicazione si chiama LessView e ehm, scarichiamo, facciamo il download secondo il sistema operativo che abbiamo eh, Windows o Mac quindi questa è la prima fase scaricarlo sul vostro computer dopodiché scaricherete l'applicazione per i sistemi eh, Android o eh, iOS fatto questo andiamo a vederlo in pratica Apriamo l'applicazione sul computer. Let's view. Apriamo l'applicazione sul nostro dispositivo mobile. La prima a prova che faccio è con il sistema Android dovete quindi collegare vi verrà eh, eh, mostrato eh, poi una, un, il, il, view che avete scaricato il collegamento cliccateci su vi domanderà dove cosa volete fare phone screen mirroring o computer screen mirroring scegliete phone screen mirroring e eh, fate avvia adesso ecco, se vedete che sono eh, connessa ora che ho fatto questo e posso andare eh, sul eh, mio nell'interfaccia del eh, mio cellulare Ecco, e da qui inizia: posso iniziare a fare tutta eh, la, mm, la navigazione che mm, mi è utile eh, e visualizzandola sul eh, mio eh, PC, sullo schermo del PC. Esempio, prendiamo, non so, io la galleria. Ecco, con le immagini, vedete che posso navigare eh, come voglio e, e aprire tutti i file che voglio visualizzandoli sul eh, mio eh, PC. Facciamo la stessa operazione con l'iPad, apriamo l'SDV. Ecco, adesso arriva. Sul nostro iPad facciamo il collegamento, dopo aver aperto naturalmente eh, l'applicazione che abbiamo scaricato l'app. Clicchiamo su let's view che uscirà e eh, ti chiederà anche qui che cosa vuoi fare se il font screen mirroring e ehm, avete bisogno a questo punto, comunque, con l'iPad di andare nel, nel control center. Quindi dovete switchare il mm, per fare il collegamento: dovete dall'angolo destro in alto. Eh, cliccare e trascinare eh, eh, or, eh, di, di, di traverso il pollice e avete duplica schermo, vi verrà fuori duplica schermo e vi verrà fuori l'applicazione View collegata. E quindi eh, si collegherà anche dall'iPad, come potete vedere. Mi sono collegata con l'iPad, e anche qui posso navigare nelle varie applicazioni. Una cosa molto ma molto importante da fare è che, tutti i dispositivi siano connessi alla stessa rete per fare il mirroring sul computer.